Allora, se sì, avete letto bene il titolo, effettivamente parlo di edizione natalizie, di prodotti de, delle linee di Yves Rocher e Bottega Verde. Ma perché? Non mi sono rincoglionita, assolutamente, e solo che li vedo in vendita anche adesso, in promozione. Quindi, scusate, forse faceva un po' di rumore. Quindi, tutti i prodotti delle linee natalizie, di brochet e di bottega verde sono tutto l'anno in vendita fine al esaurimento scorte quindi adesso io li vedo ancora in vendita in promozione quindi va bene non è più natale però perché magari è un prodotto interessante da provare e quindi è stato di parlarne allora la prima linea che vi mostro è questa del libro ed era quella ehm, crema mani e balsamo labbra, ovviamente Dice di essere, aspetta che leggo, fiocchi di neve, fiocchi di neve, ecco, che è quella alla mandorla bianca. Allora, questa è la crema mani e questo, vabbè, posso vedere dopo il balsamo labbra. Allora, la crema mani, che è questa, bellissimo il pecca, a me questi packaging piacciono tantissimo. Allora, dice di essere alla mandorla bianca e sì. Il profumo da qua si sente, ma applicato sulle mani. ok. sulle mani, si sente appena appena appena delicatissimo. Però è una crema fluida, buon potere um, idratante. Si stende sulle mani, si massaggia un attimo, assorbe immediatamente. Quindi per tutti i giorni. Questa la trovo una crema mani, perché no? Davvero valida. Il profumo è. Del Pensavo che fosse più di mandorla, ma è molto delicato. Però, perché no? Vale la pena. Invece il balsamo labbra. Che è questo qui cioè guardate la bellezza di questi pack che io comunque tengo eccolo qui allora questo non sa assolutamente di mandorla sarà più di bassa labbra classico però è bello da stendere sulle labbra perché è bello morbido bello ricco non è troppo pastoso quindi si applica bene durante il giorno da tenere in borsetta anche perché no ha un buon potere idratante, lascia le labbra davvero molto morbide. Una volta che si è assorbito non sentite il bisogno di andarlo a applicare di nuovo, quindi davvero idrata le labbra, non è solo un effetto momentaneo. Oltretutto non appiccica e non ha l'effetto lucido. I balsamo labbra del Livrochet a me piacciono. Peccato che non ha la profumazione alla mandorla bianca, ma però è solo questo. Poi andiamo avanti con l'altra linea, perché sapete che ogni anno ne fanno due, quindi è questa, quella con gli alberelli che alberi incantati, che dovrebbe essere al profumo di cedro. Io su questa linea avevo tante aspettative. Allora, questa è la crema mani. Eccola qui, sempre i disegni bellissimi. Allora, come l'altra, perché alla fine sono le versioni, sono uguali, quindi cambia solamente la profumazione. E buon potere idratante, assolve velocemente, ottimo per tutti i giorni, unica cosa, se dovesse sapere di cedro, questo non lo sa, non è, sa di crema mani classica, proprio non sa di cedro e questo è il mio un po' deluso perché è un buon prodotto ma la profumazione mi aspettavo qualcosa di più, buono il prodotto ma il profumo non c'è, stessa cosa al bassa labbra uguale all'altro, quindi fantastico, funziona, mi piace, ottimo anche da portarsi dietro, ma è... non ha profumo, non ha profumo di cedro, va bene che dovrebbe essere, dovrebbe essere alberi incantati, dovrebbe essere più mh, deciso, non ha profumazione, ma resta comunque un valido prodotto, perché comunque il prodotto è buono, è solo la profumazione che mi aspettavo un qualcosa in più. E adesso passiamo alla bottega verde che ha fatto bene, tre linee quest'anno e la prima che vi mostro è questa qui Magia delle stelle Ho fatto sempre il set crema mani e balsamo labbra però della bottega verde ci sono anche la crema corpo e, e il bagno doccia anche del livre E del c'è il bagno doccia non c'è la crema corpo e Magia delle stelle i nomi sono fantastici questo dovrebbe essere me lo so scritta con peccioli e bergamotto allora la crema mani che è questa qui ok, allora è una buona crema è fluida, si stende bene assorbe velocemente e lascia le mani belle morbide, il profumo è di bergamotto pacciuoli non si sente ma si sente bergamotto mm, però non persiste molto sulle mani, questo vabbè, può piacere o no, però il profumo è buono, balsamo labbra e qui se devo trovare un difetto di queste linee è che il eh, Colore, cioè la scritta va via, cioè va via la scritta non è, non è, non è stampata oppure con un'etichetta come questa, ma essendo scritto sopra il prodotto, basta averci le mani anche solci. Cioè, guardate, o le mani pulite, non sono unte, però eh, passando e ripassando, va via il colore. Quindi, ok. Allora, però, non guardiamo il pack, ma guardiamo il prodotto. Il prodotto è buono che comunque è bello ricco è corposo, si stende bene sulle labbra non le appiccica, non le rende lucide ma le idrata, bello idratante quindi mi è piaciuto anche questo il profumo sa di balsamo eh, labbra, classico assolutamente non ricorda, nel paccioli nel bergamotto classico, anzi mh, proprio sembra senza profumo non è proprio, proprio classico classico, però Funziona poi andiamo avanti con l'altra linea e qui abbiamo Stupore della neve, sempre tutti e due. E questa linea dovrebbe invece essere con estratti di vischio e cannella. Ma andiamo a vedere subito. Allora, questa è la crema mani. Che è come l'altra versione, buona, idratante, fluida, assorbe velocemente, ottima per tutti i giorni ed è, funziona. Cos'è che abbiamo detto? Muschio e cannella. La cannella è assolutamente assente, assente, non pervenuta, sa di muschio, però, e avevo scritto infatti, che però non persiste tanto sulle mani, quindi il muschio bianco non persiste tanto sulle mani, però il prodotto funziona. Balsamo labbra invece, come l'altra versione, anche questo, si cancella. Però... Profumo assente, quindi penso che siano tutti uguali, se non ricordo male dovrei leggere cosa ho scritto, però stessa cosa, eh, il prodotto funziona perché è bello idratante, non appiccica, non lucida ed è idrata, lascia le labbra morbide, quindi il prodotto in sé funziona. E ora noi veniamo all'ultima linea che è questa, è emozione dei sogni, ve lo dico dopo, che è questa qui allora crema mani questa di essere strati di arancia e vaniglia allora partiamo dal profumo arancia con un sottostono mm, dolce della vaniglia questa sì come le altre eh, ne è idratante tutti, per tutti i giorni unica cosa di queste questa qua quella emozione dei sogni delle tre è quella un pochino più ricca però davvero una cosa mm, minima appena un pochino più ricca ci mette appena un pochino di più a sorbire, però una cosa proprio minima minima minima ve ne accorgete se avete provato le altre ve ne accorgete la differenza se no non ve ne accorgete ovviamente ed è perfetta per tutti i giorni il profumo c'è c'è la profumazione che però l'ho scritto sì, persiste leggermente sulle mani quindi appena appena però questo è più buono mi piace. E veniamo al balsamo labbra, che forse avete notato, ma è l'unico che non si è cancellato. Incredibile. Però è uguale agli altri, quindi se ci andiamo adesso un pochino così, si cancella. Stessa cosa degli altri, il profumo è neutro, classico, e non profuma di niente, però... Come, come gli altri, eh, ve l'ho già detto, lascia le labbra morbide, idratate, non appiccicano, non lucide, eccetera, eccetera, eccetera. Ripetetelo voi, comunque è uguale agli altri. Dunque, veniamo alle considerazioni finalissime. Se dovessi scegliere una linea, se dovessi così consigliarvela, io vi consiglio di lasciare perdere il balsamo labbra e di provare le creme, perché comunque sia questa qui, eh, emozione dei sogni, crema mani, oltretutto, scusate non ve l'ho detto, sono 30 ml, quindi sono anche piccoline, comode da portare in borsetta, per tutti i giorni sono fantastiche, questa sta d'arancia, sì, e quindi va bene anche per tutti i giorni, e l'altra che potrebbe essere buona è quella con il bergamotto, quindi magia delle stelle, perché è quella che sa un po' di bergamotto, esatto, mentre quella che mi ha deluso di più è stupore della neve con vischio e cannella perché sa un po di, di vischio è delicatissima è leggerissima se non volete profumazioni questa però proverei le altre due queste qui nel caso vogliate provare balsamo labbra sono validi non posso dire che non sono validi funzionano no. ma aspettare una profumazione che invece non hanno però per funzionare funzionano, mentre della Yves Rocher, che abbiamo queste due linee, allora io le proverei tutte, se fossi in voi, perché i balsamo labbra sono tra i miei preferiti, assolutamente, sono i classici balsamo labbra dell'Yves Shake con una leggera profumazione, quindi balsamo labbra, se vi capita in offerta, provateli, perché sono sicura che vi piacciono, mentre delle creme a mani, mandola bianca mi piace di più perché sa di mandorla ci cioè dice di essere mandorla bianca e sa di mandorla mentre quella e gli alberi incantati che dovrebbe essere al cedro non sa di cedro appena appena appena quindi non mantiene le promesse a differenza di questa unica cosa però se sono in offerta provatevi ci cioè sono anche queste sono penso che siano 30 ml anche queste esatto 30 ml anche queste quindi sempre piccine, da portare in borsa, da provare, da avere sotto mano, eh, creme validissime. Allora, io adesso sono curiosa di sapere se vi ho aiutato in qualche modo, se ho avuto un po' in compagnia, se vi ho fatto scoprire delle linee natalizie adesso, che però sono ancora in commercio, quindi magari, chissà, eh, durante gli sconti, oppure state prendendo i prodotti, vi manca euro eh, per arrivare al totale, per avere una promozione, per avere